La filofobia è la paura dell'amore ed è un qualcosa che a livello lieve quotidiano, non patologico, tutti noi possiamo provare quando siamo coinvolti in una relazione o desidereremmo essere coinvolti in una relazione con un'altra persona e a volte temiamo questo coinvolgimento in un modo che può a volte mandarci in confusione. Ma allo stesso tempo la filofobia poi è, diciamo, è la versione più grave e disfunzionale di un qualcosa che riguarda tutti. Infatti l'amore di per sé, per quanto sia desiderabile o piacevole, è un qualcosa di complicato, ma complicato fin, da, fin dalle basi, fin dal comunicarlo. Quando una persona dice ti amo a qualcun altro, spesso quello che intende non è esattamente quello che l'altra persona sente. E viceversa, quando vorremmo che l'altra persona ci dicesse che ci ama, a volte noi intendiamo con quelle parole un certo significato che non sta assolutamente scritto da nessuna parte che sia quello che intende l'altra persona spesso e volentieri quando si parla di amore ognuno lo intende a modo suo ed è proprio per questo che l'amore è un concetto in cui i fraintendimenti possono essere numerosi in cui la confusione può essere tanta e di cui molte persone a volte scottate da esperienze precedenti ma molte persone possono avere paura cerchiamo di capire quindi meglio insieme com'è che funziona la filofobia perché non esiste poi l'etichetta specifica di filofobia all'interno dei disturbi psicologici. Però diciamo che all'interno delle fobie specifiche con alcuni tratti dei disturbi di ansia e separazione possiamo costruire un qualcosa che va nel quadro a cui solitamente ci si riferisce quando si parla di avere paura dell'amore. E il che quindi poi diventa patologico non quando è presente, ma quando è eccessivo, è ingestibile, quando ci porta a evitare certe situazioni nonostante noi le si desideri e questo poi è un qualcosa che a volte noi possiamo avere così tanta confusione a capirlo da avere il dubbio che possa essere qualcosa di irrazionale, qualcosa di insensato. Ma ogni emozione, ogni volta che è presente, è sempre razionale, è sempre sensata. Solo a volte procede attraverso alcuni ragionamenti logici che abbiamo difficoltà a capire, a mettere a fuoco e a gestire. E quindi... Tendiamo poi ad arrivare a volte a delle conclusioni magari eccessive o anche controproducenti rispetto ai nostri stessi obiettivi. Infatti poi chi solitamente soffre di una fobia, indipendentemente che si parli di fobia dell'amore o di altro, spesso ha difficoltà a capire quali siano quei pensieri che fa in quel momento in cui ha la sensazione che il suo corpo si muove da solo, che le sue decisioni siano quasi prese da qualcun altro. È un momento in cui la mente lavora per i fatti suoi e continua a restituire una serie di ragionamenti logici e razionali che ha appreso durante la sua storia e che si è ripetuto così tante volte da non riuscire neanche più a sentirli bene con le parole che le costruiscono. Li sente come un rumore di fondo, un qualcosa che arriva da solo, senza la possibilità di dialogare con quei pensieri. L'amore è un sentimento che può essere complicato e a volte contraddittorio. Catullo diceva «Odi e ma proprio per andare a sottolineare quanto nell'amore ci si possa essere la felicità dello star vicino all'altra persona, la rabbia per un fraintendimento, la tristezza di non averla a fianco, la paura di perderla, la gelosia nel vederla allontanarsi. Eh, ci possono essere momenti di imbarazzo legati alla propria immagine personale, ci possono essere emozioni tra le più varie e tra le più complesse. E appunto, a volte è proprio questa complessità che contribuisce a creare la confusione di cui si parla nella filofobia. Perché provare gelosia, paura, rabbia, tutto questo, tristezza, sono emozioni naturali che non comportano un problema come quello della paura rispetto all'amore. Non è così. È naturale e tutti noi proviamo queste emozioni. Quello che succede nella filofobia è un passaggio in più. È il fatto che tutta questa complessità a volte porta a una serie di situazioni, di esperienze, di conseguenze che la persona che soffre di filofobia spesso percepisce come più forte di lui, più complicata di lui. A volte tutte le conseguenze di quella forte intensità emotiva lo mandano così tanto in confusione che chi soffre di filofobia quindi tende a volte nella confusione del sentimento amoroso non tanto ad aver paura dell'amore, ma aver paura del non saper gestire le conseguenze di un'esperienza emotiva così intensa perché è per lui intensamente desiderata. In qualche modo chi soffre di filofobia desidera ardentemente l'amore, ma al contempo non ha la competenza emotiva sufficiente per gestire tutte le conseguenze dell'intensità emotiva prodotta dall'amore, prodotta dalla vicinanza della persona amata. Chi soffre di filofobia non è che eviti necessariamente tutte le relazioni intime, tutti i rapporti con gli altri, anzi. Cioè l'amore è un concetto abbastanza astratto. e quindi se qualcuno avesse paura, come può capitare del sangue, dei ragni, di qualcosa di molto specifico, a volte rispetto a quello tende a evitarlo e a stare lontano da dove quelle persone potrebbero ferirsi, non vado negli ospedali, eh, se ho paura del sangue, dove ci potrebbero essere dei ragni nelle case vecchie, abbandonate. Eh, ma chi ha paura dell'amore eh, non può allontanarsi dalle relazioni con gli altri in generale ma spesso prova anzi a coltivare le relazioni di cui senti di aver bisogno perché è una persona che desidera molto la vicinanza e il rapporto con gli altri ma al contempo tende a viverli in un modo che rende impossibile quindi coltivare il sentimento d'amore può essere a volte il coltivare quindi un rapporto con un'altra persona che poi non è che ci piaccia del tutto ma eh, appunto, il fatto che non ci piaccia molto ci tutela magari dal innamorarcene. Può essere un coltivare magari delle relazioni superficiali per non andare a conoscere più l'altra persona per non correre il rischio di innamorarsene. Può essere il tradire e cercare di far fallire delle relazioni dove ci si stava accorgendo di iniziare a sentirsi coinvolti eh, più di quanto si riesca a sopportare. Può essere tutto un auto boicottaggio o un evitamento che a volte può essere quindi più chiaro e più trasparente, altre volte invece si può muovere in tutta una vena di, di opacità e di poca chiarezza eh, che appunto può diventare complessissimo poi da riuscire a capire che senso ha o che senso non ha. Per lavorare sul affrontare la filofobia e riuscire a superarla, la prima cosa da fare quindi è capire il centro del discorso, che non è tanto l'amore, ma le emozioni che proviamo nei confronti dell'amore e delle sue conseguenze. E quindi provare a iniziare a affrontare il problema che non riguarda più gli altri, la persona, la partner che eventualmente mi spaventa o il partner che mi spaventa ma piuttosto le mie emozioni e il modo in cui io eh, gestisco e do delle regole a tutta una vita emotiva che ha un suo senso e una sua ragione di esistere infatti sebbene Catullo parlasse di emozioni che sembrano quasi contrapposte descrivendo l'amore, parlando di amore e odio eh, al contempo le emozioni non si escludono mai a vicenda hanno sempre uno spazio e una complessità per riuscire a coesistere, magari in momento alternato, magari con priorità diverse, ma ci sono eventualmente eh, in maniera coerente e costante entrambe se l'argomento lo richiede cioè per esempio un genitore che eventualmente eh, sgridi un figlio per un suo comportamento che ritiene sbagliato eh, può essere in quel momento aggressivo può essere con un tono arrabbiato può eh, prendere anche delle decisioni severe ma questo quindi non mette in dubbio l'amore che nutre nei confronti del figlio anche se il figlio in quel momento guardando il padre o la madre e vedendoli quindi aggressivi potrebbe in quel momento pensare che i genitori non gli vogliono bene ma appunto questo fraintendimento può far parte del rapporto con un'altra persona che magari non capisce tutta la complessità di quello che noi abbiamo in mente. Nella filofobia a volte questo succede dentro lo stesso soggetto, cioè la stessa persona è contemporaneamente sia la persona che prova emozioni intense e che vive come contrapposte, sia al contempo la persona che si osserva in maniera estraneata lontana, impersonale e quindi poco funzionale e inizia a avere dei dubbi su se stesso e nel riconoscersi in quello che gli accade. Quindi poi quando una persona soffre di filofobia può, riconoscere, può provare a riconoscere il proprio problema e iniziare a formulare una domanda di aiuto per chiedere aiuto e per iniziare a uscirne, a risolvere quella che è la sua difficoltà.